Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video Sono Tony Gamer Ragazzi oggi vi spiego Anzi mi domando Perché sto facendo questo video Beh innanzitutto Ieri stavo guardando una serie tv E mi si bloccava perché stavo scaricando Rainbow Six Siege Quindi lo stavo scaricando Quindi andava a 12 MB al secondo Più guardando la serie tv Si bloccava quindi cosa ho fatto In questo tutorial Vi spiego come utilizzare il limite di banda larga della vostra connessione sui launcher oppure da un'altra parte per scaricare giochi Ok? Va bene Allora, iniziamo subito a capirci un po' meglio Ad esempio, se metto riprendi, come potete vedere il massimo che riesce a fare è 7.4 MB al secondo Perché l'ho impostato io, ok? L'ho impostato io Quindi, se adesso vado su uh, impostazioni download, Limit. Eh beh, il limite utilizzo banda è 8 MB al secondo, ok, io adesso metto infinito, va bene, infinito, uh, torno su download, riprendi, da 7.7, 8.1, 8.6, arriviamo giusto giusto a 12 MB, sicuro 12 MB, ok, quindi, Ragazzi, se state, non so, guardando uh, un film, una serie TV e state anche scaricando uh, un gioco, quindi vi consiglio di impostare il limite di banda larga, oppure mentre state giocando a un gioco molto pesante, state scaricando un altro gioco da un altro launcher, vi consiglio di usare questo metodo, ok? Quindi, ragazzi, un breve tutorial molto semplice, cioè molto è molto utile perché mi è venuta questa bellissima idea in mente e ho voluto portarla così sul canale quindi se questo video ti è stato utilissimo, se ti ha anche interessato abbastanza lasciate like al video e iscrivetevi al canale quindi vi saluto ragazzi, ciao!